Vediamo ora come si può eh, circondare un elemento da, eh, quindi un, del contenuto con un nuovo elemento. Eh, immaginiamo ad esempio di avere una parte del testo che noi vogliamo evidenziare eh, quando succede qualche cosa immaginiamo per esempio una, una forma in cui se l'utente clicca eh, l'accettazione di qualche condizione noi eh, evidenziamo di giallo la condizione allora per far questo abbiamo tre metodi che sono wrap, wrap all e wrap inner e sono queste tre allora per eh, capire il funzionamento guardiamo questo esempio in cui abbiamo una, un div che io ho chiamato padre al cui interno ci sono due div eh, che ho chiamato eh, a cui ho assegnato la classe figlio. Allora iniziamo a vedere. Ci sono tre bottoni. I tre bottoni identificano le tre, i tre metodi. Allora, la prima nella prima, quando clicco su bottone 1, richiamo il metodo RAP su tutti gli elementi della classe figlio e che cosa succede? gli dico, avvolgimeli e metti prima e dopo prima metti questa parte qua, div class bordo rosso e dopo metti la chiusura del div allora il bordo rosso messo qua è semplicemente un bordo eh, solido quindi una specie di cornicetta rossa allora, vediamo cosa succede quando clicco il wrap. ecco qua. Che cosa ha fatto il eh, jQuery? Ha detto consideriamo uno per uno tutti i figli e ognuno viene e applichiamo, cioè aggiungiamo prima e dopo questa div, class, bordo rosso. Se ispezioniamo il codice, in effetti è successo proprio quello. Perché se noi guardiamo qua... Allora, eh, vediamo che ogni figlio, prima c'era solo figlio adesso prima e dopo c'è class bordo rosso e lo stesso col secondo allarghiamo un po' vedete che sono il primo figlio e sono il secondo sono stati circondati dal codice che ho messo e questo è il wrap. naturalmente se lo schiaccio ancora un'altra volta farà una seconda cornice e così via perché? perché se riguardiamo un attimo l'ispezione, vediamo l'elemento body div, div bordo rosso. Eh, se io lo faccio un'altra volta, lui va a cercare tutte le classi figlio, cioè questi qua, e gli mette di nuovo una classe bordo rosso div, attorno, quindi diventano due bordi. Ecco qua, quindi vedete, ha aggiunto un'altra classe bordo rosso e così possiamo andare avanti all'infinito okay? vediamo però questa, questi bordi sono applicati al singolo elemento quindi qui dice per tutti gli elementi che hanno la caratteristica di avere la classe figlio fai questa roba vediamo invece cosa è successo con prep all prep all è un po' diverso, lo vediamo in funzione lo capiamo subito eccolo qua lui dice a tutti i div della classe figlio e a tutti intorno mettigli queste due classi mettigli il div infatti se noi guardiamo e spezioniamo la pagina stavolta ecco qua ecco qua vedete che bordo rosso è intorno a tutti e due i figli ce n'è uno solo no? perché lui ha detto piglia tutta questa roba qui e prima e dopo metti il il, il, il bordino rosso quindi può servire l'uno o l'altra a seconda delle condizioni. C'è un terzo metodo che è il prep inner che dice, è similare alla seconda, però guardate subito che mentre qui gli diciamo considera tutti quelli che hanno la classe figlio e intorno a, a tutti questi elementi mettiamo il bordo rosso, qui partiamo dal padre. Il padre è questo div qua e diciamo... Vai all'interno, wrap inner, cioè metti intorno a tutto quello che c'è dentro, cioè tutti i figli di padre, la classe bordo rosso. L'effetto è lo stesso, ok? È lo stesso, solo che invece di dire partiamo dai figli e intorno mettiamoci questo, questi div, diciamo partiamo dal padre e tutti i suoi figli devono essere circondati da quello. È un po' solo la prospettiva che cambia.